Adesso siamo pronti con una nuova ricetta. Pochissimi ingredienti, ridotte misure di distanza per potervi dare un abbraccio grande, perciò armatevi di, di guanti in lattice e mi raccomando accendete i forni. Un piccolo accorgimento è quello di, di utilizzare i guanti in lattice dato il periodo. Nella spianatoia andremo ad aggiungere 150 g di farina e adesso 75 g di zucchero. Mi raccomando, io bene a fontana perché dovremmo fare spazio ai tuorli. Mi raccomando, utilizzate solo i tuorli e manco una traccia di albume. Bisogna mescolarla abbastanza bene, anche perché adesso si tratta di pasta frolla e quindi andremo ad aggiungere il burro. Dei consigli vi posso dare intanto la farina. La farina va setacciata per evitare eventuali grumi e il burro potrete decidere se metterlo o a fettine, ma in questo caso lasciatelo un pochettino in frigo, o potete tagliarlo a cubetti e lasciarlo 10 minuti fuori a temperatura ambiente per farlo ammorbidire. Nel mio caso io l'ho fatto ammorbidire con le mani. Adesso vado ad aggiungere la scorza del limone e do una impastata abbastanza energica. Fate attenzione perché la pasta frolla, eh, per vedere se è pronta, bisogna impastarla abbastanza bene e si deve formare un panetto abbastanza liscio e omogeneo. Io finisco di impastare e tra poco vedrete il risultato. Eccolo qua. Questo è il risultato del panetto che deve venire. Adesso io... Lo impellicolerò, ci metterò la pellicola, e me lo metterò a breve da parte. Ecco fatto. e Adesso ce lo possiamo riporre comodamente là. Ovviamente le frolle sono due, e quindi andiamo ad aggiungere nella seconda dose 130 g di farina e 20 di cacao. E il panetto che deve risultare è questo. Queste sono le nostre frolle. Adesso apro il frigo e andranno a riposare almeno 30 minuti ecco le nostre frolle adesso possiamo liberarle dalla pellicola e le possiamo andare a eh, possiamo andare a tagliare i, i pezzi di pasta che ci servono per andare a fare i filoncini dobbiamo farli di questa misura circa 5-6 cm io per questioni di tempistica mi sono portato avanti e quello che ci toccherà andare a fare di questi filoncini andare a intrecciare le, i capi. Quindi andare a creare quelli che sono appunto gli abbracci. Inforniamo i nostri biscotti nel forno ventilato a 150 gradi per uh, due volte 10-15 minuti. Devono subire una doppia cottura e poi si possono raffreddare. Avete visto? In così poco tempo siamo riusciti a, a organizzarci. Gli ingredienti semplici, dei semplici biscotti a latte, ovvero gli il almeno bianco. Questo è il risultato, vi faccio vedere. Ora andiamo a assaggiare per vedere come è, è, com è venuto e quindi come consistenza è tutto. Ve li consiglio, altamente a colazione. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, per il resto. Io resto a casa, ci vediamo al prossimo video.